Sono Patrizia Marti del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e sono delegata del Rettore al Fab Lab, del Santa Chiara Lab, dove stiamo sviluppando un progetto finanziato dall'Unione Europea nel programma Horizon 2020 Wear Sustain e stiamo sviluppando eh, degli accessori di moda e dei gioielli per donne sorde affinché possano fare esperienza del suono attraverso il loro corpo. E come vedete, questi gioielli hanno delle proprietà cinetiche, e cioè si muovono o vibrano in corrispondenza di suoni ambientali. In questo caso, questo, eh, questa collana sta reagendo alla mia voce. La motivazione del progetto viene dal fatto che la maggior parte degli ausili medicali eh, hanno delle caratteristiche di tipo funzionali, ergonomiche, ma non soddisfano la necessità estetica di indossare qualcosa che ci faccia sentire belli, che ci faccia sentire in conforto, eh, che ci faccia sentire osservati ed apprezzati. Eh, il progetto è sviluppato in partnership con due spin-off dell'Università di Siena, eh, ora Startup, eh, T4O Factory e in partnership anche con il Siena Art Institute e la University of Southern Denmark. Venite dunque a vedere la nostra sfilata il 29 settembre nei giardini del Santa Chiara Lab.